cresce perché quello che si semina porta frutto Amen. noi vorremmo vedere il frutto dalla sera alla mattina però nella realtà non è così e vogliamo parlare proprio di questo con la parola di Dio vogliamo parlare del regno di Dio vogliamo leggere in Marco capitolo 4 dal verso 26 al verso 29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 Poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, il mietitore mette subito mano alla falce perché è venuta la mietitura. Amen. Il mietitore mette mano alla falce perché è venuta la mietitura. Amen. E noi stiamo arrivando in tempi in cui il meditore metterà la mano alla falce e si vedrà la meditura. I giorni in cui Gesù era sulla terra erano dei giorni particolari, erano dei giorni unici. Quando Gesù venne sulla terra portò un cambiamento nella maniera in cui si insegnava la parola di Dio. Tanto che le persone dicevano, gli scrivi insegnano, ma tu parli in una maniera diversa, tu parli con autorità. C'erano miracoli, gente veniva guarita, i demoni venivano cacciati. Le persone venivano intorno a Gesù, lo volevano toccare perché da Gesù usciva una potenza straordinaria. Però la cosa che più caratterizzava Gesù era la sua maniera di insegnare. Gesù parlava in parabole. Salmo 78 lo aveva profetizzato dice, io aprirò la mia bocca per esprimere parabole ed esporrò i misteri dei tempi antichi. Quindi quello che la parola di Dio, di Dio dice è che attraverso le parabole Gesù spiegava dei misteri, Gesù spiegava delle cose nascoste, cose dei tempi antichi che era arrivato il momento che dovevano essere rivelate. Pensate che soltanto nei Vangeli Sinottici ci sono... 47 parabole Gesù dava delle illustrazioni per spiegare le cose e parlava di tante cose attraverso le parabole ma in modo particolare lui parlò del regno di Dio molte delle parabole che tu puoi trovare di Gesù ti parlano del regno di Dio perché? Perché i giudei credevano che il regno di Dio sarebbe arrivato in una maniera aspettavano un messia guerriero un Messia che doveva liberare il popolo di Israele dal dominio romano e trovarono invece una persona che parlava che bisognava amare i propri nemici. Gesù non era il modello di Messia che loro stavano aspettando, non era il modello di regno che loro si aspettavano. Loro si aspettavano di nuovo un re, si aspettavano di nuovo un condottiero militare, invece si trovarono una persona che stava insegnando che il regno di Dio è qualcosa di differente e ogni volta Gesù diceva che il Regno di Dio si è avvicinato e questa sera noi vogliamo capire come funziona il Regno di Dio perché il Regno di Dio funziona come questa parabola del seme che abbiamo ascoltato questa parabola si chiama appunto la parabola del seme c'è qualcosa di particolare molto simile a qualcosa che è successo a casa mia qualche tempo fa era dopo il periodo di Natale avevamo tanti datteri mangiavamo i datteri e mio figlio dice: papà voglio seminare il seme nel giardino andava dietro abbiamo 20 centimetri di aiuola lungo nel giardino di dietro e lui ogni volta che mangiava il dattero andava là e buttava il seme la mattina quando si svegliava subito correva per vedere dove sta la pianta però purtroppo non ci stava niente però sapete una cosa sono passati secondo me forse tre anni circa, 3-4 anni da quando noi abbiamo piantato quei semi, quest'anno abbiamo trovato delle piantine di dattero, quei semi che erano stati piantati senza sapere come, senza sapere quando, senza essere annaffiati, senza essere concimati, senza essere pensati, senza essere curati, addirittura ce ne eravamo dimenticati, hanno portato il frutto per il quale erano stati piantati. E questo è quello che Gesù ha detto con questa parola, dice il regno di Dio è come un uomo che getta il seme in terra. Ora la notte e il giorno passa, mentre lui dorme e si alza, il seme germoglia e cresce senza che egli sappia come. Così funziona il regno di Dio. L'agricoltore non sa come funziona. Non sa, non è uno scienziato, non sa come funziona la natura, però una cosa sa, che se pianterà un seme, troverà una pianta un giorno. E questa è una cosa che tanti di noi possono dire, possono avere sperimentato. Molte volte quando tu metti il seme, da fuori sembra che non sta succedendo niente. Tu vedi da fuori e vedi solo terreno, però nella realtà sotto il seme sta lavorando. Quel seme che tu non vedi sta lì. E sapete, il seme è fatto in maniera particolare, inizia a lavorare prima all'interno, poi rompe questo guscio esterno ed esce fuori. Tanti potrebbero dire all'inizio, ma questo seme non c'è, ma che cos'è questa cosa piccola? Magari inizia ad uscire una piccola fogliettina e uno dice, chissà cosa sarà. Però può essere un seme di una pianta molto, ma molto grande. Vedete, così è l'opera di Dio indipendentemente dal lavoro che noi facciamo indipendentemente dalle cose che noi facciamo i semi che noi piantiamo porteranno frutto quel seme che noi piantiamo diventerà una piccola piantina crescerà, porterà prima lo spigo la spiga, poi il chicco pieno nella spiga e quando sarà maturo arriverà il tempo della meditura dice la parola di Dio tu non sai come nella tua vita però verrà il tempo della dell'amici tu non sai come ma verrà il tempo del frutto di tutte le tue sofferenze tutte le volte che tu sei stato fedele al Signore, tutte le volte che tu hai deciso di seguire Gesù tutte quelle cose che tu hai fatto sono dei semi che tu hai piantato. e anche se pensi che nessuno ti ha visto devi sapere una cosa Dio si sì che ti ha visto Dio ti ha visto e forse passeranno anni ma i semi che tu pianterai nella tua vita porteranno frutto. La scuola domenicale sta piantando semi nei cuori dei bambini. Sapete quanti pastori io ho conosciuto in giro per il mondo? Che erano pastori, però da ragazzi erano stati alla scuola domenicale. Gli era stata predicata la parola di Dio, quel seme era entrato nel loro cuore. Poi si erano sviati, avevano preso la loro via, ma quel seme un giorno ha iniziato a portare frutto sono tornati al Signore, hanno iniziato a servire il Signore ed oggi c'è il raccolto, sono dei pastori, servono il Signore. Noi dobbiamo imparare a capire come funziona il Signore. Siamo troppo abituati ai fast food, siamo troppo abituati alle cose rapide, alle cose veloci. Mettiamo la monetina ed esce la, la pietanza. Non sono buoni questi piatti. Hai voglia di fare la pubblicità per televisione il Mac Tizio o il Donald Gaio, che è buono di qua e di là. Come la cucina italiana, non ci sta niente. Però se voi volete fare un bel ragù, come ci insegna il fratello Mario, ci vogliono almeno 4-5 ore a fuoco lento. Le cose veloci non funzionano, non arrivano da nessuna parte. Quindi tu devi essere felice e gioioso se hai messo dei semi nella tua vita. Perché anche se tu oggi non vedi niente nella tua vita, devi sapere che quei semi che hai piantato sicuramente porteranno frutto. Perché Dio così è stabilito, così funziona il regno di Dio. E la parola di Dio, questa parabola, Gesù stesso ce la spiega, infatti in Luca 8,11 dice, questo è il significato della parabola, la semente è la parola di Dio. Questo significa che quando tu parli di Gesù ad un'altra persona, tu stai piantando un seme per lui. Forse può darsi che domani quella persona sparirà, forse non la vedrai per 40 anni, però quel seme porterà frutto. Perché la parola di Dio ci dice, in Isaia 55, dal verso 10 al verso 11, ci dice com'è la parola di Dio. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo, e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto senza avere compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandato. Amen. Tutto quello che dice, anche se tu non sai come, Dio lo compirà. Dio ci ha fatto tante promesse. Dio ci ha fatto promesse meravigliose, promesse incredibili. E anche se tu non sai come, Dio lo compirà. Il mondo dice le vie del Signore sono infinite. ed ha ragione. Sapete, quando noi iniziamo quest'opera a parete, abbiamo bisogno di un locale e facciamo una riunione. Facemmo i conti, quanto possiamo pagare al mese di affitto? Facemmo un bel sondaggio e alla fine potevamo pagare 100 euro al mese di affitto, di cui 90 euro erano le tasche. E un fratello disse, noi non troveremo mai un locale come lo cerchiamo per questa città. Noi abbiamo bisogno di spazio per il banco alimentare, abbiamo bisogno di posto per la scuola domenicale abbiamo bisogno di questo, di quest'altro, non lo troveremo mai un locale così per cento Ma io gli dissi, se è volontà di Dio, ci porteranno le chiavi fino e fuori la porta di casa mia. E quello che è successo, non si sa come, ma la parola di Dio porta sempre il suo frutto, perché dopo due giorni esatti bussarono alla porta di casa mia. Una persona che io non conoscevo, che si presentò, dice, posso entrare? Ed era un assessore nel comune di Pareti, disse, so che voi aiutate i poveri, abbiamo un locale sequestrato e vogliamo darvelo in affidamento. E disse, guardate che noi facciamo anche una chiesa evangelica. Sì, sì, mi fa piacere, fate anche una chiesa evangelica. Io sono gesuita. Gloria a Dio. <ride> disse addirittura, il comune oggi non ha fondi ma se avrei fondi vedremo come aiutarvi con un contributo economico all'anno e oggi noi siamo qua non paghiamo corrente, non paghiamo acqua non paghiamo niente perché Dio ha risposto alle nostre preghiere con persone che noi non conoscevamo non siamo andati dai politici a fare pressione o a chiedere favori, non abbiamo fatto niente, se non applicare quello che era stato seminato nel nostro cuore, la parola di Dio chiedete, dice Gesù e vi sarà noi abbiamo chiesto, è arrivato. E questo, come tante altre cose che noi abbiamo testimonianza ogni mese, ogni anno, Dio ci stupisce perché risponde alle nostre preghiere. A volte risponde prima, a volte risponde dopo. Però sapete una cosa, non risponde mai tardi. Risponde sempre al momento opportuno. E anche nella tua vita è così. A volte Dio risponde prima, a volte Dio risponde tardi, però il suo tardi il tuo tardi non è il suo tardi, perché significa che non era ancora il tempo di Dio. Forse non eri ancora pronto, forse non eri ancora pronto. Dio conosce i tempi e le cose. Però una cosa questa sera Dio vuole che sia chiaro nel tuo cuore, che la parola di Dio non torna a lui senza portare il frutto per la quale lo ha mandato. Così funziona il regno di Dio, non per forza né per potenza ma per lo Spirito Santo. Noi l'abbiamo scritto per ricordarci che non è per il nostro sforzo. Non siamo noi che dobbiamo lavorare. Non è così che funziona il Regno di Dio. Noi dobbiamo piantare dei semi. Parla di Gesù alla gente. Non li devi convincere. È lo Spirito Santo che convunge il cuore di peccato. Il tuo compito è solo parlare. Getta il tuo pane sulle acque e dopo tempo lo ritroverai. Quel seme che tu pianti porterà frutti. E le promesse che Dio ti ha dato si sì, compiranno nella tua vita. Credilo. Perché l'unico limite a Dio è la tua fede. Ma Dio questa sera ti sta dicendo se tu lo credi io posso farlo. Le promesse che ti ho fatto sono sì e a me. Così funziona il regno di Dio. Questo è quello che Gesù ci ha insegnato. Un mistero fin dalla fondazione del mondo e Gesù ce l'ha reso aperto per ognuno di noi Dio ci ha dato tante promesse ci ha promesso benedizione ci ha promesso prosperità ci ha promesso buona salute ce le ha promesse queste cose e noi dobbiamo andarci a prendere queste promesse che Dio ci ha fatto perché sono per noi sulla croce Lui ha distrutto ogni maledizione Sapete, c'era una maledizione sulla vita di Adamo, che Adamo doveva lavorare tanto e raccogliere poco. Ed è stato così. Adamo lavorava, seminava la terra, ma la terra e il frutto non lo davano. Mentre quando era nel paradiso terrestre, le piante erano piene di frutto senza lavorare. Adamo ed Eva, il Signore poteva camminare in mezzo a loro, loro potevano vedere Gesù, parlargli. E in mezzo al paradiso terrestre prendere i frutti che Dio può vedere, come questo fiume che abbiamo visto rappresentato vicino all'albero, alimentava l'albero da solo. Un vapore saliva dalla terra e annaffiava la terra, non c'erano gli irrigatori, non ce n'era bisogno, era Dio che faceva andare ogni cosa come si doveva. Ma poi Adamo sbagliò davanti a Dio ed andò sotto quella che è una maledizione. Il Signore gli disse: Tu lavorerai tanto ma raccoglierei poco. Però sapete, la Bibbia ci dice che Gesù ha rotto ogni maledizione. Lui è stato su quella croce, si è fatto maledizione per noi, affinché noi oggi potessimo ricevere la benedizione. E se questo sacrificio tu lo accetti nel tuo cuore, lo fai entrare nella tua vita, allora ecco che Lui opererà. Il tuo peccato non esisterà più. E soprattutto Lui ti aiuterà. Perché le sue promesse sono sì e amen. amen. Lui ci ha dato grandissime promesse. Lui ti ha promesso una vita abbondante. Ti ha promesso la gioia. Ti ha promesso la pace nel cuore. Ti ha promesso la guarigione. La vittoria contro tutti i tuoi nemici. Devi solo credere in lui. Affidati nelle sue mani. Non si sa come succederà. Sarà per il suo spirito. L'agricoltore piantava semi, non sapeva come quei semi portavano frutto. Tu devi credere in quella parola. Non saprai come porterà frutto. Questo succede anche per la salvezza. Gesù è morto sulla croce e mi ha dato la salvezza. Come è successo? Forse non lo puoi capire, ma se lo accetti, quel seme porterà il frutto per il quale Dio l'ha mandato. Noi non dobbiamo capire le cose, le dobbiamo solo accettare. Non è che tu quando ti mangi un bel pezzo di pane devi capire com'è fatto. Sapete, ci sono persone che studiano la percentuale delle farine, eh, quante cose ci devono stare dentro. È buono. Però alla fine la pancia deve essere riempita. Tutte queste cose non ti servono a niente. Le cose che ti servono, prendi un pezzo di pane, dacci un bel morso sopra, magari un po' di nutella e diventa tutta una festa. Noi non dobbiamo capire le cose che dobbiamo vivere. Così è con Dio. Tu forse puoi non capire la salvezza, forse puoi non capire il fatto che Dio ti ama, come ti fa ad amare con tutti i peccati che tu hai commesso. Forse non puoi capire perché Dio vuole il tuo bene e non il tuo male. Magari tu pensi che Dio ti voglia uccidere, ti voglia giudicare, ti voglia fulminare come Zeus, non riesci a capire perché ti ama. Non è importante che tu lo capisci, l'importante è che tu lo vivi. La mente, molte volte, è un ostacolo per l'opera di Dio. Noi dobbiamo solo accettare e permettere a Dio di fare la sua cosa. Questo è quello che Gesù faceva con i discepoli. Gli parlava. Però poi dalla teoria dovevano passare alla pratica. Sapete cosa successe? Sempre nello stesso capitolo di Marco 4 succede che Gesù aveva detto quella cosa. Il regno dei cieli funziona così. Quando c'è una parola che proviene da Dio, voi non sapete cosa succederà non sapete come, però, quella parola si adempirà. Avete capito bene? Sì, abbiamo capito bene. Ok, passiamo all'altra riva. Marco, capitolo 4, dal verso 35 al verso 41. Iniziò la parte pratica dell'insegnamento di Gesù. In quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro, passiamo all'altra riva. Cosa aveva detto Gesù? Quindi sarebbero arrivati all'altra vita. E i discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro, così come egli era, nella barca. Con lui c'erano altre barchette. Si scatenò una grande bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli intanto stava dormendo a poco, su un guanciale. Essi lo destarono e gli dissero. Maestro, non ti importa che noi periamo? Ed egli, destatosi, sgridò il vento, disse al mare: Shh, taci, calmati. Il vento cessò, si fece gran bonaccia. Poi disse loro: Perché siete stati così paurosi? Come mai non avete fede? Ed essi furono da grande timore, furono presi da grande timore e dicevano tra loro: Chi è dunque costui al quale? anche il vento e il mare, ubbidiscono. Era iniziata la parte pratica dell'insegnamento. Perché avete poca fede? Non vi ho detto io che saremmo dovuti passare all'altro lato? Di cosa vi preoccupate? Sapete quando un uomo che si chiamava Pietro disse a Gesù dimmi di camminare sulle acque, cammina. E subito Pietro saltò e iniziò a camminare. Però che cosa dice la Bibbia? Che iniziò a vedere venti, la tempesta e iniziò ad affrontare finché rimase fermo nella parola che Gesù gli aveva detto vieni tutte le cose andavano bene c'era sempre la tempesta, non è che non c'era la tempesta non è che non c'erano le onde c'erano le onde, però lui aveva iniziato ascoltando Gesù eh, però qua ci sono anche le onde però qua ci sta anche il vento aiuti. Sapete, fin quando tu rimarrai attaccata alla parola di Dio, fin quando tu rimarrai attaccata a quello che Gesù ti ha detto, alla promessa che Gesù ti ha fatto, tu non affonderai. Ma quando tu inizi a guardare la tempesta, Gesù non ha detto, passate all'altra riva, però se c'è la tempesta non ci arriverete. Gesù ha detto, voi all'altra riva ci passate, voi arriverete all'altra riva. E loro dovevano soltanto continuare ad avere fede nel Signore qualcuno dice, pastore, come sarebbero arrivati all'altra parte se Gesù non avesse calmato la tempesta, non lo so però una cosa so, che la parola che procede da Dio, non torna a Dio senza portare il frutto per il quale il Signore l'ha mandato, loro sarebbero arrivati dall'altra parte perché Gesù era con loro così è la nostra vita fratelli e sorelle, noi abbiamo piantato semi, Dio ha messo parole nella nostra vita, di quello che Lui vuole fare nella nostra vita e magari tu hai seminato questo con la tua vita, però oggi non vedi niente, è un seme. Non vedi niente, vedi solo tempesta, solo bufera, solo acqua che entra dentro la nave. Sembra che Gesù sta dormendo, sembra che Gesù non se ne importa di niente, Gesù, ma non ti importa che noi stiamo morendo, certo. Però siamo a scuola. A scuola dello Spirito, Gesù gli importava di discepoli, certo, però. Gli stava insegnando ad avere fede. Quante volte abbiamo pregato e abbiamo detto Signore dammi più fede. Ma sapete cosa succede? Che cioè, Dio ti manda una tempesta da superare. Non è che dici Signore dammi più fede e arriva il distributore di fede con la, con la pistola tipo la bomba di benzina. Blu, blu, blu, blu", Quanti litri vuoi? 5 litri di fede? 10 litri di fede", blu, blu, blu, blu", di fede? No, no. La fede arriva quando c'è una tempesta e tu rimani fermo in quello che Gesù ti ha detto. Questa è la fede. La parola di Dio arriva al tuo cuore perché Gesù compirà la parola che ti ha dato. Lui lo compirà. Lui disse passiamo all'altro lato. E non era la parola di un uomo, era la parola di Dio. Quindi quando Gesù ti ha promesso io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai quella promessa è verità. Quando Gesù ti ha promesso che non ti devi preoccupare di come mangiare, di come vestirsi, perché Lui provvederà, tu non ti devi preoccupare. Non devi guardare la tempesta. Smettiamola di fare la teoria. Iniziamo a metterci alla pratica. Ricordate che Gesù prese 12 uomini e li discepolò. E il, discepolò, il discepolato passava dalla teoria alla pratica. Lui parlava in parabole, però ai suoi spiegava ogni cosa. Quelle cose che lui insegnava ai tu a tutti quanti, ai suoi iniziava a chiederti e a vederli come li mettevano in pratica quegli insegnamenti. Gesù li mise alla prova. Andò a dormire. Ditemi come si può dormire su una barca che sta in mezzo alla tempesta. Una barca che gira così, che gira così. Non è che Gesù aveva sonno ed è crollato e si è addormentato li stava mettendo alla prova. E così è nella tua vita. Se noi siamo più preziosi della pupilla dell'occhio di Dio, se noi siamo al centro dei desideri di Dio, che lo Spirito ci brava fino alla gelosia, dice la Bibbia, se la Bibbia dice che se anche il nostro padre e nostra nostro si dimenticassero di noi, lui non si dimenticherà mai di noi. Allora perché dubiti? Perché pensi che Dio si sia dimenticato di Dio? Perché non credi nel Signore? È facile credere quando non c'è la tempesta. Vabbè Gesù ha detto passiamo all'altra riva, passiamo quando l'acqua è più tranquilla. La fede ci vuole credere quando tu stai con la barca che sta affondando e ti devi attaccare alla parola che ha detto Gesù. Passiamo all'altra riva. Gesù ha detto oh, io che ho iniziato un'opera in voi, io la porterò a termine. Ed è lì che tu devi andare, alla parola di Dio. Quella parola deve essere sempre viva nel tuo cuore, quando arriva la tempesta, quando arriva il terremoto, la bomba atomica, qualsiasi cosa succederà. Io non so come, ma la Bibbia dice che tutto coopererà il bene di coloro che amano Dio, anche questa tempesta. Forse le avrebbe spinti prima, le avrebbe fatte arrivare prima dall'altra parte, non te lo so dire, ma una cosa te lo so dire, quello che Gesù ha detto sarebbe successo, loro sarebbero arrivati all'altra riva. E questo te lo voglio dire a te questa sera, quello che Gesù ha promesso nella tua vita. Io non so come succederà, ma ti posso dire che sì, succederà. Te lo posso dire perché Gesù lo dice. Sì, succederà. Anche noi nella vita, nel ministero, abbiamo attraversato tante tempeste. Però abbiamo sempre avuto fede nel rimanere attaccati alla parola di Dio. Non abbiamo mai gettato la spugna. E siamo arrivati all'altra riva. E stiamo passando di fede in fede di gloria in gloria. È un cammino di crescita. Dio vuole vedere se tu veramente credi in Lui. È più facile credere a quello che si vede che a quello che non si vede. Ma Dio ci chiama a credere in Lui che non lo vediamo. Chi è colui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono? Chi è? Dissero i discepoli. Questa sera te lo dico io, Dio. Gesù è il figlio di Dio. Gesù è il figlio di Dio. Gesù non è un figlio d'uomo, ma è il figlio di Dio. Numeri 23:19. Lui non è un figlio d'uomo. Dio non è un uomo perché possa mentire, né un figlio d'uomo perché possa pentirsi. Quando ha detto una cosa non la farà, quando ha dichiarato una cosa non la compirà, lui non è un figlio d'uomo. Lui è un figlio di Dio. Lui ha parlato, e lui agirà, lui l'ha detto e lui lo farà, quindi se hai ricevuto delle promesse da Dio, credi nel figlio di Dio, questa sera credi nel figlio di Dio, questa è l'unica opera dice il Signore Gesù, che crediate in colui che il Padre ha mandato, solo questo dobbiamo fare, solo credere, anche Mosè ebbe una parola da parte del Signore, il Signore disse io ho vi farò salire dall'oppressione d'Egitto e vi darò un paese dove scorre il latte e il miele. Lui portò questa parola a tutto il popolo di Egitto, disse, il Signore ci ha detto che ci libererà, ci darà una terra dove scorre il latte e il miele. Tutti quanti, ah che bello, andiamo a parlare con il faraone. E là iniziarono i problemi. Entrarono dal faraone, il faraone non disse, certo, qual è il problema? Mi serve qualcosa di soldi per andarvene nella terra del latte e miele, Sarò qua, non mi preoccupate appena entrarono, la prima cosa che disse il faraone voi perdete tempo apprezzo a questo Dio voi state lavorando poco, facciamo una cosa fate i mattoni senza paglia andatevi a cercare la paglia e loro dovevano andare prima a cercarsi la paglia per fare i mattoni ma Dio non ha detto che ci liberava e sembrava che la situazione andasse peggio poi Dio iniziò ad operare arrivava un prodigio e il Faraone induriva il suo cuore. Arrivava un altro prodigio, e il Faraone induriva il suo cuore. E io penso, molte volte Mosè diceva, Signore, ma tu non hai liberato il tuo popolo, ma quante chiacchiere racconti? E tante volte noi siamo così, Signore, ma tu quante chiacchiere mi racconti? Ma hai detto che mi salvavi, hai detto che facevi questo, che facevi questo, ma io qua vedo solo tempeste. Hai detto che arrivavamo dall'altra parte, ma io qua vedo solo tempeste e arrivò addirittura al periodo più brutto. Il faraone si arrabbiò in una maniera tale che disse vicino a Mosè tu non devi più vedere il mio volto, non ti voglio più vedere. Sembrava che la, la cosa si era totalmente chiusa, le porte si erano totalmente chiuse, e quella fu la sera in cui Dio mandò un angelo. E le porte si aprirono, furono liberati. e non soltanto se ne andarono liberi, ma si portarono tutto l'oro del paese di Egitto tutti i loro beni Dio aveva permesso queste cose per far sì che loro potessero prosperare economicamente, Dio ha un piano per la tua vita, tutto opera al bene per coloro che amano Dio credi alla parola di Dio questa sera, se Mosè al primo problema avesse detto, no ma questo Dio allora racconta solo chiacchiere andiamocene, facciamo, non lo so eh, sa che c'è di nuovo nonna in Egitto, dalla parte della Siria magari cercano un pecoraro, torno a fare di nuovo il pastore di pecore. Ma lui è stato fedele, ha creduto al Signore. Lui ha creduto che quello che Dio aveva detto lo poteva compiere. E lo stesso è successo con Abramo. Dio gli darà una grande discendenza. Abramo ti darò una grande discendenza. Però passarono gli anni e si iniziò a fare pure vecchietto. Passarono 25 anni senza avere figli. Però dopo 25 anni... Dio compì la sua promessa. Pensate che Sara non aveva neanche più le cose delle donne, i ricorsi normali delle donne. Scientificamente era impossibile che lei uscisse incinta, ma la parola di Dio si è compiuta. E queste cose sono state scritte per noi, per ricordarci che possono passare 30, 50, 100 anni, 200 anni, se Dio lo ha detto, Dio lo farà. Così funziona il regno di Dio. Un seme viene piantato, tu non sai come, la sera, la mattina, te ne dimentichi, magari fai altre cose, e all'improvviso quella parola arriverà. Mosè si era dimenticato che il Signore l'aveva chiamato a liberare il suo popolo. Ormai si era sposato, aveva le pecore, aveva da fare le cose del suo suocero, ma Dio gli ricordò che era stato chiamato da Dio per fare grandi cose. Che stiamo dicendo questa sera? Stiamo dicendo che dobbiamo credere nel Signore. Nonostante tutte le cose possono essere contro di noi, tu continua a credere nel Signore. Dobbiamo confidare nella fedeltà di chi ci manda. Un giorno c'era un agricoltore che ricevette un assegno. Aveva tanti e tanti anni arretrati di tredicesime, di quattordicesime, i soldi che doveva avere, e un bel giorno il suo proprietario gli diede questi soldi. Lui stava lavorando il campo, aveva la sua tuta, era sporco di fango, nero, sotto al sole, sudato, e gli arrivò questo assegno. Ed era l'orario quasi che la banca stava chiudendo, quindi lui uscì dal campo e andò a cambiare l'assegno. Immaginate la scena che la guardia della banca non lo voleva fare entrare, perché lo vide pieno di terra, sporco, malandato, sudato che lo facciamo entrare a questa, alla fine lo fecero entrare. Lui si mise a fare la fila, però tutte le persone lo guardavano e dicevano ma che ci fa questo poveraccio in una banca? Qua ci sono i soldi, questo non c'è niente. Puzzava di capra, puzzava di sudore, puzzava di letame, puzzava di tutto, tutto. Però alla fine arrivò allo sportello. E quando arrivò allo sportello, presentò la segna. L'impiegato che stava dietro allo sportello quando vide chi aveva firmato l'assegno, prese i soldi e glieli. diede. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che non importa la tua condizione. Non importa tutto il fango che ti hanno buttato addosso, giudicandoti, criticandoti o parlando di male dietro. Non importa quando sono sporche le tue scarpe, i peccati che tu abbia commesso nella tua vita. Non importa il tempo che è passato. Dio ti ha fatto una promessa, lui ha firmato un assegno, lui l'ha detto e lui lo farà, lui ha parlato e lui lo realizzerà. Non dipende da te, dipende da lui, non dipende da quello che tu fai, dipende da quello che lui ha promesso nella sua parola. Così è il regno di Dio. Torniamo oggi alla parola di Dio, torniamo alla scuola dello Spirito. Se stai piangendo perché sei nella tormenta, se vedi tutto scuro, se non vedi una luce nel tuo cammino, se non vedi una speranza, allora capisci che questa sera tu ti trovi nella scuola dello Spirito, perché il Signore ti dice così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme nella terra. Ora la notte e il giorno passa, mentre egli dorme e si alza, il seme germoglie e cresce senza sapere, senza che egli sappia come, poiché la terra produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco. Pieno nella spina. e quando il frutto è maturo, il meditore mette mano alla falce perché è venuta la meditura. Se è nella tormenta, allora gioisci, perché la meditura è arrivata, la meditura è vicina. Se è nei problemi, nelle difficoltà, gioisci perché la meditura è arrivata. vogliamo pregare questa sera, vogliamo adorare il Signore. E se tu ti senti in questa situazione di tormenta, se ti senti afflitto, se ti senti afflitta, allora questa sera noi vogliamo dire insieme Signore sappiamo che la meditura sta arrivando. Signore sappiamo che è la fedeltà Tua. Tu sarai fedele, Signore, e adempirai la Tua parola. Aiutaci, Signore, ad essere più fedeli a a crederti di più. Amen. Adoriamo il Signore, vogliamo alzarci all'impiede, vogliamo... Ad...